E non poteva che avere colonna sonora introduttiva migliore la nostra prossima intervista, il prossimo intervento qui a Marconi Radio Aperta che riparte, Luca Cereda al microfono, Alberto Filigura in regia riparte, Marconi Radio Aperta inizia invece proprio oggi la Move Week 2021 la settimana del movimento e dello sport per tutti senza barriere, senza limiti sono centinaia le iniziative in tutta Europa la Wisp è capofila nel nostro Paese e coordinerà eh, oltre 100 iniziative. Allora ne parliamo con il Presidente di Wisp che ci ha raggiunto in diretta, Tiziano Pesce. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie di questa graditissima opportunità. Ci fa molto piacere soprattutto perché siamo in concomitanza proprio con l'inizio, si parte oggi, si andrà avanti fino al 6 di giugno per questa Move Week, un'iniziativa come dicevamo in apertura europea, nel nostro paese sono davvero tanti gli eventi coordinati eh, da voi per promuovere il movimento e lo sport, sappiamo quanto è legato a doppio filo anche con la salute per tutti attraverso lo sport. Sì, proprio, proprio così eh. La Move Week è una campagna che ha avuto inizio nel 2012 che di fatto ecco, colora la primavera per noi dello sport per tutti, colora la primavera dello sport per tutti in Europa, nel mondo. Eh, in Italia le iniziative sono coordinate appunto dalla WISP per questo evento che è organizzato dal network ISCA, eh, l'Associazione Internazionale di Sport e, e Cultura. Nasce proprio per promuovere corretti e sani stili di vita tra i cittadini di tutte le età, oltretutto quest'anno la Mu Week si abbina anche a una nuova e particolare iniziativa in Europa, l'European Mile, che sostanzialmente attraverso la corsa, la camminata, la passeggiata, la pedalata, eh, chiediamo ecco, di, di percorrere almeno un miglio da qua, la denominazione da soli o in gruppo ecco per arrivare a promuovere appunto sani stili di vita, arrivare a promuovere la cultura del movimento e dell'attività fisica. Sono, come diceva, centinaia le iniziative in Europa, l'Italia come sempre anche quest'anno in questa nuova edizione si conferma come uno dei paesi trainanti, ci saranno addirittura 131 eventi in Italia e oltre 300 eventi per la eh, European eh, Mile. Quindi un impegno importante è quello della rete associativa della Wisp che attraverso i propri comitati regionali, territoriali ma soprattutto attraverso le migliaia di associazioni e società sportive del territorio. Ecco ma secondo lei questa presenza eh, numerica così forte da parte dell'Italia indica che c'è tanta voglia di tornare a fare attività fisica laddove si era fermata, tanta voglia di tornare a farla in presenza o comunque in compagnia per coloro che invece hanno dovuto magari continuare da casa in teleconferenza o con altre eh, anche argute idee per provare a continuare insomma, ad allenarsi e a sfogare anche un po' il corpo. Lo spunto chiarissimo, eh, vi, ri vi ringrazio perché assolutamente sì, è assolutamente così, ovviamente una MUWIC che nell'edizione 2020 era stata annullata a causa della pandemia, che ora riparte in, questa, in questo nuovo anno, ma diciamo così, in questa nuova stagione, in questo nuovo momento storico che coincide proprio con le settimane, con i giorni della, della ripartenza. Domani 1 giugno, eh, questa, questa data importante per la ripresa delle attività, che come sappiamo poi. Nel corso diciamo, dall'ultimo decreto governativo, eh, una data che è stata anticipata per la ripartenza al 26, al 26 maggio, però ecco sono questi giorni proprio anche di ripresa sul territorio delle attività organizzate dalle associazioni e dalle società sportive. E tantissime iniziative proprio perché registriamo questo. Registriamo una, una grande voglia di ripresa, una grande voglia di eh, ripartenza, ovviamente la nostra rete associativa continua a tenere altissima l'attenzione eh, sulle prescrizioni normative, quindi su, tutti, eh, su tutte quelle attenzioni ovviamente da porre per il contrasto alla diffusione del coronavirus, ma proprio respiriamo ecco, eh, entusiasmo anche, respiriamo la voglia di ripartire, ma dire, direi proprio così il bisogno ecco, eh, dei, dei cittadini di rimettersi proprio in eh, in movimento, una necessità che si sta facendo sempre più forte e come diciamo noi del dell'UISP da un po' di tempo anche proprio un'occasione ecco, per noi anche nei confronti, nel rapporto con le istituzioni pubbliche a tutti i livelli, dal governo centrale fino alle amministrazioni regionali e, e, e comunali del nostro territorio per ecco, continuare a rivendicare un vero e proprio riconoscimento del valore sociale delle, dello sport come politica pubblica. E in questo momento in cui ovviamente corpi intermedi come il nostro sono attenti ecco, a non perdere o comunque a cogliere le opportunità che arriveranno anche dal piano nazionale di ripresa e resilienza, ecco, tutto un lavoro per essere attori, diciamo così, protagonisti, per fare anche noi la nostra parte, per contribuire ecco, a, alla promozione di un modello di, di ripartenza che possa essere ovviamente equo, eh, solidale, disponibile e mai come in questo momento con i temi della prevenzione e della promozione della salute al centro. E ancora una volta quindi ribadiamo come lo sport, lo sport per tutti, lo sport di base e l'attività fisica il movimento possa rappresentare veramente uno strumento importante per far star meglio le cittadine e i cittadini di ogni età eh sì l'ha sottolineato lei ora in chiusura uno sport che è, come abbiamo detto anche in apertura è emozione è, è attività del fisico ma è anche salute è anche uno sfogo per la mente e è importante ricordarlo visto all'attività che voi svolgete sui territori e anche inclusione sociale io ringrazio davvero molto Tiziano Pesce per essere stato nostro ospite e auguriamo a voi e ai tantissimi partecipanti delle centinaia di attività della MUV week davvero una buona settimana di sport. Grazie, grazie dal a tutti voi, sul sito ovviamente nowwemove.com eh, tutte le opportunità, tutte le proposte sportive sono veramente tante, eh, cammino e trekking urbano al centro, ma poi tantissime attività anche legate al mondo delle coreografie, delle danze, delle ginnastiche, ma non mancheranno anche attività di basket, pallavolo, calcio, equitazione, giochi tradizionali e biciclettate. Quindi veramente eh, tante proposte per, eh, veramente per tutte e per tutti. Ce n'è per tutti i gusti, insomma, grazie ancora a Tiziano Pesce. Con questa bella storia noi abbiamo un breve break musicale, torniamo tra poco con il nostro consueto angolo delle belle storie.